Qual è il come di un meteorologo? Prendere un colpo di fulmine. Vi raccomando, non perdete i prossimi video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao.